Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, oggi parliamo di dropshipping su ebay e soprattutto parliamo dei mercati, dove conviene vendere in dropshipping su ebay, in quale parte del mondo e perché, quindi resta con me. Innanzitutto tanti auguri a tutti, anche se un po' in ritardo di buon anno che possa essere prosperoso per i vostri obiettivi, per tutti i nostri obiettivi. Eh, ne approfitto anche per dirvi due parole sul canale: in questo anno eh, il canale riceverà delle modifiche, dei miglioramenti che, a cui sto lavorando e che vedrete presto. Eh, inizierò delle nuove rubriche, un nuovo calendario che pubblicherò nel canale, in cui vedrete i tipi di contenuti che andremo ad affrontare, sempre dropshipping ma anche contenuti relativi alla crescita e finanza personale, come sapete che affronto nel canale. Grazie a tutti di iscrivervi e seguirmi, quest'anno sarà davvero, davvero speciale. Ora tornando al nostro discorso su ebay, sul dropshipping ebay, voglio parlare oggi con voi di quale mercato conviene. Molti di voi mi cercano e mi chiedono giustamente se conviene vendere in Italia, se conviene vendere in America. Ora, partiamo dal presupposto che non c'è una risposta assoluta, non è che è un posto meglio, sì, ci sono i posti meglio dell'altro, però potete fare profitto in qualsiasi paese del mondo, anche se vendete in Africa potete fare profitto. Ovviamente ci sono mercati più grandi, mercati più vantaggiosi, tutto sta nella vostra strategia. Eh, prima di vedere i vantaggi e svantaggi di alcuni paesi principali dove conviene vendere, facciamo una piccola riflessione. E prima, prima di tutto, con il vostro account eBay, con il vostro account venditore eBay o acquirente, potete entrare in qualsiasi eBay mondiale. Molti di voi non lo sanno, eh, molti di voi me lo chiedono se è possibile, se si rischia qualcosa. No, se hai un account registrato in Italia, puoi entrare in eBay.com, in eBay.de, in eBay.co.uk. Insomma, in qualsiasi eBay mondiale puoi vendere e puoi acquistare in quel, in quel sito eBay. La stessa cosa vale per Amazon come acquirente. Eh, quindi puoi usare il tuo account per vendere in altri paesi. Detto questo, andiamo ad analizzare un attimo i mercati. Ci sono, eh, diciamo, 5 mercati, mi sembra, sì, principali che ci possono interessare. Ovviamente il mercato americano. Se andiamo a considerare eBay.com ebay.com riceve circa 950 milioni di visite al mese significa che ci sono 950 milioni di persone che ogni mese visitano ebay.com per acquistare eh, o per guardare quindi questo lascia immaginare la grandezza del mercato americano eh, Off Togit, Amazon.com, quindi Amazon americano ha circa 2, 2 miliardi di visite al mese. Così oh buttiamo la lita a fare un paragone. Eh, quindi, il, il mercato americano è ovviamente il più grande. Ovviamente, è il più grande dove girano più soldi e girano più acquirenti, ma è anche il più competitivo. Perché ci sono tanti altri dropshipper, decine, centinaia, centinaia di decine di dropshipper in America che utilizzano i fornitori che andrete a utilizzare anche voi e quindi è un mercato molto più competitivo, sì, è sì vero che ci sono più acquirenti ma è vero che ci sono tante altre persone con gli stessi prodotti a margini più bassi che hanno altri metodi per guadagnare che magari chi inizia come voi non, non li ha ancora presi, non li ha ancora messi a punto spostandoci in Europa quindi dove viviamo noi ci sono eh, interessanti mercati pure andiamo un attimo a striarli per Grandezza, il più grande in Europa, o oh, ex Europa, era Amazon.co.uk, quindi il mercato del Regno Unito. Questo è il più grande con circa 300-350 milioni di visite al mese, quindi comunque un terzo di quello americano, ed è il più grande europeo. Ovviamente c'è anche un altro vantaggio del vendere nel Regno Unito, ragazzi, perché oltre ad, avere il oltre ad essere il mercato più grande. Sempre tenendo in considerazione che c'è eh, più concorrenza, cioè, noi troviamo vantaggio se vivi in zona euro. Eh, vantaggio dal cambio pound-euro, perché ovviamente il pound vale di più dell'euro. Quindi, se vendi in 100 pound, incasserai in, non so come mi ricordo quanti sono, 115 euro, forse 113 euro, e quindi guadagni anche sul, sul cambio. Oltre al fatto che in Inghilterra ci sono anche più fornitori disponibili, oltre al classico Amazon, AliExpress, c'è una lista ben ampia di, di fornitori, essendo un mercato grande, quindi interessato a molte persone. Tra l'altro, in America, un altro vantaggio che ho dimenticato di dirvi è la lista fornitori: la lista fornitori eh, in America è enorme, ci sono tantissimi siti: Amazon, Walmart, Home Depot, Target, eh, Banggood, AliExpress. Eh, MyFair tantissimi ce ne sono e si possono utilizzare però ovviamente dall'altro lato abbiamo lo svantaggio del cambio che a differenza del Regno è era sfavore eh, quindi sto cercando di darvi un po' i punti della situazione vantaggi e svantaggi così che poi potete trarre le vostre conclusioni a fine video vi dirò anche le mie conclusioni il secondo mercato che secondo me è il migliore in Europa quindi il secondo mercato in Europa per grandezza che è il migliore dove iniziare è il migliore no, no, dove iniziare, scusate, il migliore dove vendere in questo momento, ho di il legino, no? eh, prima che ve lo dico però, vi devo chiedere di iscrivervi al canale, mettere like, così mi farete crescere, eh, diventiamo sempre più grandi come community, siamo quasi 600, grazie a tutti, quindi iscrivetevi, così rimarrete aggiornati, non vi perderete un video, eh, condividete i contenuti con chi vi può interessare. Tornando a noi, il secondo mercato più grande in Europa ed è quello che che mi piace al momento di più, è quello tedesco in Germania ci sono circa 200-250 milioni di visite al mese ed è il mercato al momento migliore per un semplice motivo c'è meno concorrenza. questa è, una, è tra l'altro una di quelle informazioni che eh, non ho mai dato quindi tenetela eh, molto cara eh, il mercato tedesco al momento è quello più esclusivo dove si fanno più vendite, dove si fanno più in tassi. però però ragazzi non è facile vendere nel mercato tedesco perché ci sono dei requisiti ebay ebay vi chiede eh, dei requisiti speciali che vi servono quindi un'azienda tedesca per vendere in Germania se no vi bloccano l'account quindi mh, se non avete questi requisiti non vendete in Germania c'è un, un modo per aggirare il sistema ma magari ve ne parlerò in un altro video quindi un modo per aggirare questi requisiti eh, quindi il mercato tedesco non è l'obiettivo di questo video eh, magari ne faremo uno dedicato quindi il mercato tedesco è il, migli è il migliore al momento per me dovrebbe, anche se è più complesso anche perché poi ragazzi c'è la lingua c'è il fattore lingua un vantaggio del, dell'americano e del Regno Unito è anche l'inglese che bene o male dovreste saper parlare o comunque arrampicarvi un po' tutti eh, tedesco già che bisogna un traduttore o una persona, assumere una persona che parla tedesco per ogni messaggio e ogni cosa che dovete fare. Detto questo, il terzo mercato più grande in Europa è il francese. Il francese ha circa 150, no, 100, 100 milioni di visite al mese ed è il terzo mercato um, più grande. Eh, anche uno dei miei preferiti, però eh, al momento è un po' colpito tanto dal, coronavirus, dal virus, quindi eh, diciamo il mercato è abbastanza depresso come anche in Italia, ha perso il suo charme, eh, ma è un ottimo mercato. Ci sono pochi fornitori in Francia, però Amazon lo potete usare, Postgre lo potete usare, AliExpress lo potete usare, Banggood lo potete utilizzare. Eh, poi il quarto più grande in Europa, o meno il più piccolo in Europa, perché ormai sono rimasti due che ci interessano, è l'Italiano. In Italia ci sono circa 50 milioni di visite al mese. Guardate la differenza tra Germania 250 milioni, eh, America 900-950 milioni, Italia 50 milioni. Per farvi capire chi mi chiede conviene vendere in Italia, può convenire. Se avete la giusta strategia, se avete la giusta quantità di articoli, se avete il giusto fornitore anche Amazon conviene, ovviamente dovete avere decine di migliaia di articoli per farne valere la pena magari perché a pari articoli, se in Italia con 10.000 articoli fate uno e in America con 10.000 articoli fate 5 cioè, è anche ovvio quindi è questione di strategia l'ultimo mercato più piccolo, il più piccolo in Europa è il mercato spagnolo che ha Circa 30 milioni di visite a mese, eh, a me non è mai piaciuto, l'ho provato, però ci sono un sacco di problemi eh, almeno utilizzando Amazon perché Amazon spedisce in tante isole del, della Spagna, stessa cosa in America, Amazon spedisce in molti posti dell'America, però in America su eBay puoi escludere questi paesi, ne parlo in modo dettagliato su dropshipping di chilometrizero.com se vuoi andarla a vedere dai un'occhiata a tutti questi argomenti in america puoi escludere eh, li, i posti dove Amazon spedisce in Spagna no. dopo che abbiamo visto tutta questa situazione abbiamo fatto questa panoramica dove conviene vendere? allora ragazzi dipende dalla strategia dipende da come si deve fare il profitto perché a differenza di Shopify come vi ho spiegato su eBay si fa profitto in diversi modi sia dal... Um, margine dalla differenza di prezzo da cui acquisti magari su Amazon o su AliExpress o su altri siti il prodotto è a quello a cui lo vendi togliendo le fisse di eBay e di PayPal ma ci sono altri modi di fare profitti tipo i siti di cashback che non capisco perché in Italia nessuno utilizza ma anche fa faccio di fare i siti di cashback ci sono anche per AliExpress ci sono per altri siti in Italia sembrano queste cose misteriose per questo sempre a riprova che in Italia si, si fanno le cose per, giusto per guadagnare quei 4-5 spiccioli e poi chiudere il break. infatti nei gruppi Facebook lo vedo continuamente, gente che apre e chiude stores con patatine non è una cosa che condivido e per questo anche io, non mi piace Shopify o almeno Shopify mi piace ma non mi piace la modalità in cui viene visto in Italia non ci si concentra non, non si investe a costruire un brand non si investe a costruire un'immagine una cosa a lungo termine ma solo a fare eh, profitto di breve termine è ovvio che eh, non è una cosa sostenibile la differenza di ebay lo automatizzi lo metti lì fai un sistema resta nel tempo se sai differenziare se sai evitare le sospensioni eh, di cosa stavamo parlando? Oh, sì, Shopify stavamo... ah, dei, pro... del, dei cashback, sì. quindi puoi utilizzare diversi modi di cashback per aumentare il profitto eh, oltre alle carte di ralo scontate oltre alle carte di credito che ti danno punti come l'American la Express che ho io che ti donano dei punti o dei, una percentuale di spesa su quello che spendi e tutto questo aumenti il tuo profitto quindi, devi, dipende il mercato, dove operare, dipende anche da tutte queste cose devi valutare. Se sei inizi io ti consiglio di iniziare in mercati eh, come l'America o il Regno Unito ovviamente informandoti prima di non andare a vendere subito per le tue ricerche, informati, contattami per quello che vuoi cerca di capire perché se no, eh, sui bei rischi semplicemente l'account eh, inizia in questi mercati perché sono quelli un po' più semplici o meglio quelli più testati dove ci sono più risorse, ci sono più, eh, più fornitori rispetto magari a una Germania o una, o una Francia che sono un po' più complicati anche per il fattore lingua. Quindi puoi vendere in tutta Europa, eh, decidi il mercato dove iniziare e inizia. Inizia lentamente, non, non, non cercare di scalare se prima non, non conosci bene la piattaforma, se prima non conosci, questo vale per qualsiasi business, non, non, non concentrarti sui soldi, concentrati sul conoscere il business e sull'affrontare ogni problema che può venire perché problemi ragazzi ne possono nascere centinaia di diverso tipo quindi è importante conoscerli tutti e saper affrontarli tutti detto questo ricordati di iscrivervi al canale grazie per essere stato qui con me oggi spero che i miei video ti siano di utilità ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi